Buongiorno amici della Top Gym, vi sono arrivati gli elastici, per fortuna è tornato il nostro cameraman, quindi vi posso far vedere qualche esercizio. Quindi intanto come riscaldamento o preparazione facciamo un po' di face pull con i gomiti in linea alla metà del petto, chiudendo le scapole quando sto tirando e cercando di accompagnare l'elastico al ritorno. Da alternare al face pull nel riscaldamento, possiamo fare degli stacchi da terra molto leggeri, incastrando l'elastico sotto la metà del piede, ok? Non portiamo mai avanti le tibie, portiamo invece indietro il bacino, con la schiena dolcemente inarcata, mi riporto su, spingendo bene con le piante a terra. Le braccia mi restano sempre allungate, non devo mai tirare le spalle verso le orecchie. Ovvia. Primo esercizio per i pettorali, mettete l'elastico sotto le scapole, passa sotto le ascelle, lo impugnate bene, ve ne andate con le mani a terra, mettete le braccia leggermente più larghe delle spalle, pensate sempre ai gomiti linea della metà del petto, allungate le gambe, bacino in retroversione, scapole depresse, porto il petto a sfiorare il pavimento, e ritorno su in tensione leggermente in avanti verso il battispiede. Ecco, esercizio complementare per i pettorali, stessa posizione dell'elastico, io mi metto qui perché non ho il divano, se avete un piano inclinato meglio, braccia semitese o a semicerchio, arrivo in linea con il busto senza perdere mai tensione sul petto e poi incrocio le mani leggermente una sopra l'altra alternando. Una volta sopra la sinistra, una volta sopra la destra e lo posso fare a più altezze, davanti al petto fino davanti alla fronte, che è più difficile. Primo esercizio dei dorsali. Allora, una gamba del tavolo, che non sia un tavolo scrauso, ci metto un piede a contrasto dell'elastico dietro e faccio il pulley. quindi gomiti stretti sui fianchi spalle sempre basse, collo lungo e soprattutto le scapole che si chiudono. Madonna, come tira! Oh, si diceva che come esercizio complementare per il dorsale vi serve una porta, passate sopra, ok, okay. e cercate di avvicinarvi con l'elastico al cardine o oh, cerniera, giusto ingegnere? Certo. Voi, Architetto. Quindi prendete l'elastico Larghezza spalle, state attenti alla porta che non si sposti, braccia tesissime, i gomiti non si devono mai piegare e arrivate di fronte all'ombelico, non attaccate all'ombelico, quindi parto dagli occhi, porto indietro il bacino, quando l'elastico scende, le braccia scendono, il petto sale e le braccia, ripeto, stanno tese, non si devono mai piegare. Primo esercizio per le spalle, elastico sempre sotto la metà del piede per portarlo davanti alle clavicole, uso i bicipiti, ok? Poi spingo in alto cercando di usare i deltoidi e mi infilo sotto l'elastico. Faccio quello che si chiama incastro per evitare forze di taglio sulla schiena. Se riesco a mantenere sempre i gomiti sotto i polsi è meglio. Esercizio complementare per le spalle, metto un elastico sotto entrambi i piedi miti, afferro lo stipite della porta e tendo questo braccio. Quest'altro braccio invece sta semiteso, cerco di arrivare dalla linea del bacino in linea con le spalle. Devo immaginare di non tirare dalla mano, bensì dal comito. Il collo sta sempre lungo, cerco di sforzare il deltoide e il meno possibile il trapezio. Primo esercizio per le amatissime gambe, questo l'elastico con il piede che resta avanti, il piede che va dietro, il tallone sempre sollevato, e porto di nuovo l'elastico davanti clavicole. Eccoci qua. Gomiti sempre puntati in avanti, scendo con il busto dritto, glutei sempre stretti, la cosa che vi ricordate sempre: il ginocchio che sta avanti non supera mai la punta del piede. Esercizio. Complimenti? No, per l'altra. Dai che c'è da quanto l'esercizio per le gambe. Se ho un posto dove sedermi in basso incastro di nuovo l'elastico all'altezza delle clavicole e lo metto anche sopra del toidi. Stavolta posso tenere anche la presa questa incrociata. L'importante è che i gomiti stiano avanti. I piedi stanno alla larghezza delle spalle, spingo con le piante a terra, forte forte, e arrivo con le gambe semitese. Non devo mai usare la schiena, ma spingo forte con i piedi a terra, come se volessi bucare con i piedi in pavimento. Eccoci qui, precipiti. Noterete una leggera somiglianza con l'esercizio del petto, però ma magari addobbiate l'asciugamano, o se avete un tappetino spesso, meglio. Di nuovo l'elastico sta sotto le scapole, il pugno, i gomiti stanno ben stretti stavolta Mi metto le mani così, sui pugni. Stessa posizione del corpo, col bacino in retroversione, le scapole depresse, scendo con i gomiti strettissimi, gomiti sempre sopra i polsi e ritorno in tensione. Lo sguardo sta sempre leggermente avanti. Abbiamo di nuovo incastrato l'elastico sulla parte alta della porta finestra, sempre vicino alla cerniera. L'esercizio può sembrare simile a quello del dorsale, ma in questo caso i gomiti sono stretti sui fianchi e non si muovono mai. Parto con gli avambracci paralleli al pavimento e vado ad estendere verso il basso, cercando la tensione sempre sul tricipite. Le scapole le mantengo sempre depresse. Quindi non devo mai salire con le spalle verso le orecchie. Assicuratevi che l'elastico non si sposti mai dal fulcro. Ok, è arrivata finalmente l'ora dei bicipiti. Di nuovo, piedi di larghezza spalle, elastico incastrato sotto, gambe leggermente piegate e chiudo i gomiti sui fianchi. I gomiti non si spostano mai nemmeno in questo esercizio. Posso prendere l'impugnatura o parallela, quindi a martello o supina. Proviamo quella supina, quindi letto gli avambracci e arrivo davanti metà del petto finché attenzione devo sempre cercare di non spostare le spalle in alto esercizio finale complementare per i bicipiti tira tantissimo quindi attenzione metto sempre l'elastico dietro la metà del piede addrizzo la schiena cerco di non muovere i gomiti né in basso né in alto e cerco di portare l'elastico all'altezza della bocca tira veramente tanto. Poi, se avete comprato gli elastici ma non vi va di allenarvi, ci chiudete i pacchetti di fiocchi d'avena, così, ecco. Eh. Comodissimo e non ingombra per niente. Amici della Top Gym, alla prossima avventura. Oddio! C'è anche il super zoom. No, aspetta, aspetta.